Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi andremo a vedere l'accordo del Fa Sia maggiore che minore Accordo del Fa Fa maggiore Fa La Do Accordo del Fa minore Fa Sol diesis Do Do